Si è svolta a Roma la settima edizione di Come possiamo governare l'Europa, uno degli appuntamenti più tradizionali dedicati agli affari europei, un'edizione in cui naturalmente il tema centrale è stata la risposta alla pandemia del Covid-19 e ai suoi effetti economici e sociali. Nel corso del convegno organizzato da Eonews, media partner la nostra testata e il giornale radio rai si sono confrontati i rappresentanti delle istituzioni politiche nazionali ed europee insieme ad esponenti del mondo economico e produttivo temi affrontati il recovery fund il green deal la digitalizzazione del lavoro dell'istruzione e della formazione lo sviluppo tecnologico in agricoltura le risposte della sanità pubblica e dell'industria farmaceutica al Covid-19 ed ovviamente le ricadute della pandemia sulla vita quotidiana dei cittadini europei. Questa è una maniera di parlare davanti a tutti, parlare anche di più ai cittadini, di portare più vicini ai cittadini in maniera molto professionale, molto seria, eh, però molto comprensibile l'Europa ai cittadini. La radio e la TGR sono eh, ovviamente proprio la, la rete più diffusa forse che c'è. No? Dopo la crisi e dopo il Covid avremo bisogno di proseguire a fare cosa? Beh, ad avere sempre più politiche comuni, a rafforzare lo spazio europeo, a dotarlo meglio di funzionalità, con capacità di risposte anche più rapide ai bisogni dei cittadini e delle nostre comunità. Benvenga al Green Deal dentro una tradizione forte che è quella della genialità creativa della manifattura europea. C'è un problema drammatico, secondo me, se drammatica è la carenza di occupazione femminile rispetto alla media europea e quindi il danno anche, oltre che per le donne, per il sistema economico, deve valere altrettanto per i giovani.